Metro si colora con i disegni dei bambini. Un treno vandalizzato con graffiti è stato decorato con 60 disegni. I vincitori del concorso adotta un treno. Coinvolte 120 scuole elementari di Roma e più di 17.000 alunni tra i 6 e i 10 anni che hanno inviato oltre 1.300 disegni. A premiare i vincitori è stata la sindaca Virginia Raggi durante una giornata evento al Teatro Sistina dove tutti hanno assistito allo spettacolo dell'illusionista Arturo Brachetti. Il progetto Roma 5G si arricchisce di un ulteriore partner. È stato siglato in Campidoglio un protocollo d'intesa con ZTE, colosso cinese delle telecomunicazioni, per la sperimentazione della rete mobile di quinta generazione. Con l'apporto e gli investimenti delle imprese leader mondiali di settore, Roma si candida a diventare una delle prime città in Europa a disporre di collegamenti in 5G. Proseguono fino al 9 marzo gli appuntamenti con opera in mostra al Museo di Roma e a Palazzo Braschi. In programma concerti con celebri arie da opere di Verdi, Leoncavallo, Mascagni e autori francesi eseguite dai nuovi talenti del Teatro dell'Opera di Roma, abbinati alla visita guidata della mostra Artisti all'Opera.